Ciao ciao ciao a tutti ragazzuole, sono Petro per il tanke e questo nuovissimo video che faccio, questa volta siamo nella serie nella terra di Steve, quindi in Minecraft, finalmente siamo tornati, da tanto ho fatto ballare tutto davvero, perché ho tirato la manata alla sedia, perché eh, siamo tornati dopo tantissimo tempo che non giocavo, visto che sinceramente parliamoci chiaro, a parte il periodo in cui c'era Pasqua, la fase d'esame, nella quale però qualche video è uscito, no? l'avete visto sul canale. L'unico problema è che non ho voglia di giocare a Minecraft, in questo periodo non avevo voglia di giocare a Minecraft, finché ho detto, vabbè, dai, è il momento di rigiocarci. E infatti eccomi qua nel nostro mondicino che gira furiosamente veloce e dove faremo... Sta impazzendo, vi giuro. Perché ho comprato il nuovo mouse, lo vedete? Eccolo qua. È un mouse da gaming però wireless perché non mi andava di averlo col filo, so che non è un'ottima scelta, bisognerebbe averlo col filo, ma... L'ho preso così. Comunque, ragazzi, allora, oggi ci sono svariate novità. Devo un po' tarare il movimento, vabbè. Allora, la prima è riguardante la famosa miniera che abbiamo fatto due puntate fa, che abbiamo iniziato due puntate fa. Ci sono state delle novità. Ed eccola lì, la prima che vedete. Guardatela là, che bella, grande e grossa e ciula. Già. No, allora, eh, ho fatto quella gru perché dovrebbe essere quella mano che tira sui materiali, credo, e mentre ci ho messo qualche materiale grezzo per fare capire che si tratta dell'esterno di una miniera, mamma mia se gira strano, ma è il mouse che... Boh, ho abbassato un po' la sensibilità. Comunque ho fatto questa casetta che dovrebbe essere la casetta del, del minatore, dove qua dentro ci sono i carrelli, e le cose varie. Entrando potete vedere il tutto, le cose, le cose belle, insomma. Lì ho messo le due armature. Dopodiché, guardando, qui c'è la nostra gru. E poi qua, come potete vedere, c'è la discesa, che ho fatto con materiali un po' più carini, verso la, la nostra miniera. E adesso vi faccio vedere. Andiamo. Arriviamo qua, scendiamo furiosamente con il nostro carellino. Ed eccoci qua, questa è la costruzione che per adesso ho fatto riguardante la nostra miniera. Potete vedere che è sinceramente molto molto carina, molto variegata. Poi non sono andato avanti perché mi sono concentrato sul costruire la casa. E adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto, non sul costruire la casa, sul progettare la casa. Comunque per adesso questo è ciò che ho fatto. Off camera proseguirò e farò altre cose interessanti che serviranno a completare la nostra miniera. Ma adesso ci vediamo su che vi faccio vedere una cosa riguardante la casa, anzi non ci vediamo su, ci vediamo direttamente nel mondo in creative dove ho iniziato il progetto della casa. Ed eccoci qua, questo è il progetto della casa, lasciate stare quelle scale volantile in alto, è il progetto iniziale che ho fatto, la forma sarebbe questa, la vedete? L'unica cosa è che non ho, non ho continuato a farla perché non so esattamente come strutturarla e la cosa non mi fa impazzire sinceramente farò una casa moderna almeno la mia idea è questa l'unico problema è che non so come proseguire quindi datemi dei suggerimenti ragazzi magari nei commenti fatemi arrivare a conoscenza di qualche consiglio che vorreste darmi comunque l'idea potrebbe essere questa ma potrei anche cambiarla e magari fare una presa da internet un progetto diverso questo l'ho fatto io perché mi ispirava anche se abbastanza diciamo squadrata ecco comunque questo è quello che c'è per adesso proseguirò Adesso che magari riprendo a giocare a Minecraft e vedremo magari in futuro le nuove novità. Adesso però non è questo il fulcro della puntata. Ho in mente un progetto che faremo oggi che faremo ovviamente nel nostro mondo. Quindi ci rivediamo di nuovo là. Ed eccoci qua. Eccoci tornati nel nostro mondicino. Siamo dove c'è la nostra grandissima distesa, il nostro campo di grano. E andiamo qua sopra. Vi chiederete perché, che cosa vuoi costruire? Ciò che voglio costruire è una Y, che rappresenta YouTube, dove all'interno ci metterò tanti cartelli che rappresentano tutti i giochi che ho portato sul canale, tutti i videogame. Ed è una cosa carina che mi è venuta in mente oggi da fare. Se però completo lo spazio all'interno della Y, perché comunque sono numerosi i giochi e nel tempo ne porterò numerosi, cosa farò? Continuerò a costruire la scritta YouTube. Quindi inizialmente ci sarà solo la Y, poi la O, poi la U, eccetera, eccetera, eccetera. Questo servirà magari nel tempo, andandolo a riguardare, se continuerò con questo mondo, se non ne creerò un, un altro, non si sa mai cosa può succedere, di lasciare un segno di ciò che succede all'interno del, del canale nel mondo. E allora quello che farò è questo, la nostra Y di YouTube, che sarà fatta da 1, 2, 3, 4, 5 blocchi per 1, 3, 4, 5. Ah sì, sono andato, già andato a prendere la terracotta, l'ho già fatta diventare rossa perché non volevo tediarvi con questa cosa stupida alla fine che sapete fare tutti e quindi sono arrivato già pronto ecco ho già fatto praticamente tutti i materiali per quanto non è che servano grandi materiali per questo progetto questo è il terzo piano e direi di farlo alto di quattro ho già in mente un'idea e sinceramente ho preso da internet la forma che voglio seguire che è questa la vedete in sovraimpressione e praticamente la farò facendo in modo che io possa entrarci, insomma e farò questa opera 1 2 1 2 Dopodiché mi muovo verso di qua. 4. Ok. La nostra Y inizia a prendere forma. Ora che cosa facciamo? Partendo da qua alziamo di un piano. Però questa volta divento 1, 2, 3, saliamo qua sopra, 4 e 5. Esattamente. Poi unisco le varie cose. Si stavo cadendo malamente. E lo stesso faccio dall'altra parte. Ed eccoci qua. Adesso cosa dobbiamo fare? Salire. Principalmente salire. Perché la Y di YouTube andrà... A espandersi verso l'alto e lo facciamo alto 8 blocchi quindi ci vediamo già risultato finito dai. ed ecco fatto ragazzi miei questo è il risultato finale è una bella y che rappresenta youtube dove adesso all'interno vi faccio vedere non ho creato la porta vabbè ce la metterò dopo da questa parte in modo che non si vedesse dalla parte di casa mia tra virgolette ho fatto in modo di poterci salire arrivi qua ed è come se fosse una piccola torre poi vai di qua dove non ho ancora messo le scale, tra l'altro, dove puoi salire verso l'altro per mettere poi dopo i nostri cartelli. Cartelli che metteremo adesso, stessa cosa da questa parte ovviamente, no? L'unica cosa li mettiamo chiaramente al piano terra. Ma manca solo un piccolo particolare per ora, che è l'ultimo particolare di costruzione. Ho deciso di mettere del quarzo come pavimento. Niente di troppo spettacolare, però almeno... Lascia intendere i colori di YouTube Cioè il bianco e il rosso Quindi entri E adesso prendiamo i cartelli che mi sono portato Iniziamo a metterli Il primo gioco a cui abbiamo giocato è Mv3 Dopodiché Minecraft E poi Black Ops 2 Questi sono i primi tre giochi Andiamo avanti Most Wanted Mv2 Eh sì ragazzi il mio canale ha iniziato molto con Call of Duty Black Ops Advanced Warfare, Amateur Surgeon 4, Bathroom Wreck, e abbiamo finito la prima facciata. Proseguiamo. Andiamo da questa parte. FIFA 17, Code 4, Totally Accurate Battle Simulator, quindi Tabs, FIFA 18, ovviamente Fortnite, Call of Duty WW2, l'ultimo uscito, e infine il gioco nell'ultimo video, Rules of Survival. Ed ecco qua, questi sono i primi giochi a cui ho giocato partendo dall'alto e poi muovendomi verso di qua, sempre partendo dall'alto, con Rules of Survival che è stato l'ultimo, con l'ultimo video che guardatelo, mi raccomando, dove ci chiediamo se è effettivamente la versione mobile per Android di Fortnite. Comunque ragazzi, questo è il risultato della nostra giornata, della nostra puntata, la nostra Y di YouTube, e proseguirà da questa parte ovviamente se... Finiremo lo spazio disponibile comunque ragazzi io vi ringrazio tanto per la visione vi invito a cliccare a mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale Anche se è ancora là Aspetta volevo salire qua sopra lasciami salire mannaggia a te mannaggia Dai ce la faccio eccoci qua Questo è il risultato del nostro lavoro di oggi Oltre a ciò che vi ho fatto vedere Mi raccomando ragazzi aiutatemi con la casa perché ho proprio bisogno Fatemi sapere se vi piace questa idea E giochi a cui giocare per riempire la nostra Y e poi dopo il resto della scritta YouTube Vi auguro una buonissima continuazione Scusatemi se non sono usciti video di Minecraft in questo periodo Prometto che mi impegnerò a farli uscire il più presto possibile Sia di Minecraft che di FIFA perché devo continuare la serie professionale allenatore che trovate qua in alto Vi auguro una buona continuazione ve l'ho già detto E ciao ciao belli, ciao ciao yeah.